Continuiamo lo studio dei circuiti dove sono presenti più di un componente elementare fondamentale. Passiamo adesso a vedere il circuito RL parallelo, cioè formato da un resistore e un induttore in parallelo. Nella forma più semplice possiamo pensare al circuito come costituito da un generatore e appunto dal parallelo di un resistore e di un induttore. Schematizziamo il nostro circuito Abbiamo il generatore di sinusoidale di tensione V, resistore e induttore L in parallelo. In questo circuito identifichiamo la corrente in uscita dal generatore con il fasore I, la tensione ai capi del parallelo R ed L ovviamente come uguale alla tensione del generatore V, la corrente nel resistore IR, è la corrente nell'induttore IL con queste correnti nei due componenti identifichiamo le tensioni poi ai capi dei componenti le, i, saranno uguali sempre alla tensione del generatore V eh, nello studio del parallelo è più comodo eh, lavorare con le ammettenze invece che con l'impedenza per una, una questione di semplicità nella, nella soluzione matematica dei nostri circuiti, dove l'ammettenza Y ricordiamoci che è definita come l'inverso dell'impedenza Z nel nostro caso quindi l'ammettenza Y del parallelo come tutte le ammettenze relative a componenti in parallelo è data dalla somma delle ammettenze dei singoli rami in parallelo, quindi l'ammettenza di un generico parallelo è data dalla somma delle ammettenze dei vari rami, quindi l'ammettenza y1 più l'ammettenza y2, ovviamente somme vettoriali e così via, un'ammettenza per ogni ramo in parallelo. Nel caso del nostro circuito, quindi l'ammettenza Y sarà data dalla somma dell'ammettenza relativa alla eh, resistenza R più l'ammettenza la so, eh, relativa all'induttore L. Quindi sappiamo che eh, l'ammettenza per il resistore, essendo l'inverso della sua impedenza, avremo che ah, YR sarà uguale a 1 fratto R quindi all'inverso dell'impedenza di Zr quindi sarà 1 fratto R che identifichiamo con la lettera G maiuscolo e che è la conduttanza del resistore misurata in Siemens quindi la conduttanza non è altro che l'inverso della resistenza e viene misurata in Siemens cioè Ohm alla meno 1 per l'induttanza abbiamo che eh, la sua ammettenza, quindi l'inverso di ZL, è uguale all'inverso di J X con L, che è l'impedenza Zl. Quindi diventa uguale a meno J fratto XL, quindi uguale meno J, identifichiamolo come BL che rappresenta la suscettanza dell'induttore quindi la, la suscettanza dell'induttore è la sua ammettenza e si misura anch'essa ovviamente in Siemens quindi ohm alla meno 1, 1 diviso ohm a questo punto che abbiamo le singole eh, ammettenze scriviamo l'ammettenza della serie come la somma, l'ammettenza del parallelo, scusate, come la somma delle due, quindi conduttanza meno JBL, la suscettanza. Rappresentiamo sul piano di Gauss la l'ammettenza, eh, vedete che ha una parte immaginaria negativa, quindi disegniamo il quarto quadrante del piano di Gauss, abbiamo parte reale uguale alla conduttanza G parte immaginaria uguale a meno BL che rappresenta la suscettanza, suscettanza dell'induttore. Quindi l'ammettenza lo rappresentiamo sul piano di Gauss con un vettore che ha parte reale uguale alla conduttanza G, parte immaginaria uguale alla suscettanza meno BL, è angolo caratteristico dell'ammettenza che risulta essere sempre negativo lo indichiamo con la lettera psi e vedete che a questo punto possiamo continuare a scrivere l'ammettenza in forma polare quindi come modulo dell'ammettenza e fase psi E questa espressione vedremo che eh, risulta essere eh, uguale a, a Y, quindi modulo dell'ammettenza con fase meno Φ dove Φ rappresenta l'angolo caratteristico della impedenza equivalente del parallelo. Quindi l'angolo PSI dell'ammettenza risulta essere uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza Φ cambiato di segno quindi vedete, se io qua rappresento il parallelo di RL e questo eh, ne calcolo e ne determino il, il valore dell'impedenza equivalente questa impedenza equivalente facendo i calcoli risulta avere una parte reale che chiamiamo rp e una parte immaginaria che chiamiamo xp, quindi un modulo zp è una fase φ, dove la fase Φ, quindi l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo, risulta, come abbiamo detto, uguale all'angolo caratteristico dell'ammettenza Ψ cambiato di segno. Quindi Φ è uguale a meno Ψ, ed è l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo. Andiamo a disegnare sul piano di Gauss l'impedenza equivalente del parallelo, avremo una parte reale rp, una parte immaginaria x con p, individuiamo il punto avente quelle coordinate sul piano di Gauss, e quel punto individua l'impedenza eh, equivalente del parallelo Z con P che presenta un angolo caratteristico Φ che è uguale a meno il valore dell'angolo psi dell'ammettenza. Quindi ricordiamoci questa relazione importante nel caso del circuito RL in parallelo. Continuiamo a analizzare il nostro circuito e andiamo a disegnare il diagramma vettoriale delle tensioni e delle correnti nel circuito. Per fare questo, utilizziamo sempre la legge di Ohm generalizzata che ci dice che la corrente I è uguale all'ammettenza Y per la tensione V, ovviamente in forma vettoriale, che sarebbe equivalente a V fratto Z, ovviamente perché Y è uguale a 1 su Z. Quindi il prodotto del, dei numeri complessi sarà... Tatto dal prodotto di modulo e fase del primo e modulo e fase del secondo e sappiamo che nel prodotto possiamo fare il prodotto dei moduli è la somma delle fasi quindi nel nostro caso otteniamo che eh, il prodotto dei moduli yv è la somma delle fasi Φv più psi quindi abbiamo Siccome poi Ψ abbiamo detto che è meno Φ l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente, abbiamo che la corrente risulta essere anche in questo caso sfasata in ritardo dell'angolo Φ caratteristico dell'impedenza equivalente rispetto alla tensione di angolo di fase ΦV. Rappresentiamo questo risultato sul piano di Gauss. Quindi abbiamo una rappresentazione della generica tensione V del generatore dalla con fase ΦV. Dalla precedente eh, espressione abbiamo che la corrente I risulta essere in ritardo rispetto alla tensione V di un angolo pari all'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente, quindi la fase Φ con I della corrente sarà data dalla fase Φ della tensione meno l'angolo caratteristico Φ dell'impedenza equivalente che ricordiamoci essere uguale all'angolo Ψ dell'ammettenza cambiato di segno. Quindi anche nel circuito RL in parallelo la corrente risulta essere in ritardo rispetto alla tensione. E ovviamente lo vale possiamo esprimere al contrario dicendo che la tensione risulta essere in anticipo sulla corrente. Queste relazioni sono sempre valide l'anticipo e il ritardo dipendono dall'angolo phi caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo o all'angolo psi eh, caratteristico dell'ammettenza del parallelo. Vediamo adesso di calcolare le correnti nel resistore e nell'induttore quindi le componenti, le due componenti della corrente totale I avremo nel resistore una corrente data dall'ammettenza del resistore per la tensione quindi conduttanza fase 0 per tensione fase V quindi nel prodotto abbiamo il prodotto dei moduli quindi GV moduli è la somma delle fasi dove avremo ΦV più 0 e quindi rimane ΦV e vediamo che la corrente IR quindi è in fase con la tensione. Per l'induttore abbiamo che la corrente sarà uguale alla sua ammettenza YL per la tensione e suoi capi V, quindi l'ammettenza sappiamo essere BL con fase Meno 90 gradi perché meno JBL la YL è tensione V con fase ΦV. Quindi prodotto dei moduli avremo BL per V e somma delle fasi avremo ΦV meno 90 gradi. Quindi risulta che la corrente nell'induttore è sfasata di 90 gradi in ritardo rispetto alla tensione V. Andiamo a rappresentare sul eh, diagramma vettoriale sul piano di Gauss queste relazioni fra tensioni e correnti. Quindi ricominciamo col disegnare il piano di Gauss con gli assi reale e immaginario. Ripartiamo dalla tensione V che abbiamo indicato con questo vettore è di fase fv e dalla corrente i con questo vettore di fase fi abbiamo che eh, quindi la corrente i che è data dalla somma vettoriale di r più IL, avendo la legge di Kirchhoff al nodo del parallelo, quindi la corrente entrante è uguale alla corrente I, erogata dal generatore è data dalla somma, è uguale alla somma delle correnti uscenti dal nodo, che sono la corrente nel resistore e nell'induttore quindi questa somma questa equivalenza vettoriale rappresenta l'equazione di Kirchhoff al nodo. Dunque abbiamo che come abbiamo visto prima IR avendo fase fv risulta essere in fase con la tensione v, questo vuol dire che il vettore che rappresenta IR giacerà sulla stessa direttrice della tensione V, quindi lungo questa linea tratteggiata che si sovrappone al vettore V, mentre IL, sempre dalla precedente espressione, risulta avere fase che è in ritardo di 90 ⁇ rispetto alla tensione, quindi forma un angolo perpendicolare con la direzione eh, stabilita dal vettore V, quindi si troverà lungo la direzione perpendicolare al vettore V. Quest'angolo formato quindi è pari a 90 gradi la somma dei vettori IR e IL deve essere uguale alla corrente I, quindi i due vettori sono questi, IR in fase con V, sommato al vettore IL a 90 gradi in ritardo rispetto a V, questo, che forma i due lati di un triangolo rettangolo, deve essere uguale ed è uguale alla ipotenusa del triangolo che è rappresentata dal vettore della corrente I. Quindi abbiamo una, sempre una somma vettoriale IR più IL che deve essere uguale a un altro vettore. Quindi nella rappresentazione grafica otteniamo il diagramma indicato.